Mamma mia, sono un po' preoccupata, a dire la verità. Sta tranquilla. Eh sì, però la terapia che mi ha dato non è adeguata a una gravidanza. Ma no, vedrai, cioè. risolviamo tutto, vedrà. Eh sì, risolviamo, però insomma, io preoccupata sullo stesso. Dai, bussa. <coughs> Buongiorno. Buongiorno. Sono una ragazza trentina di 32 anni e diabetica appunto da quando ne avevo 11. Questa primavera, marzo, ho scoperto di essere incinta. Eh, è grandissimo shock all'inizio. Però niente, loro mi sono subito stati di supporto. Hanno subito lanciato questo, questo progetto, diciamo, ed è stato una rivoluzione nella mia vita. È una cosa stupenda per come l'ho vissuta io. Da lì appunto mi hanno messo in contatto con l'FBK che mi ha insegnato come gestire l'applicazione la, all'interno del, dello smartphone. Beh, consiglierei molto vivamente il, questo, questo sistema perché appunto dà eh, una sicurezza è un aiuto molto, molto valido, <ride> da dici e dole, diciamo così. Sono Silvia, infermiera del Centro Diabetologico di Trento e mi occupo con le colleghe di consultare ogni mattina i dati delle persone che utilizzano l'app. Quello che vedete a video è il nostro cruscotto dove abbiamo segnalato tutte le persone che utilizzano l'app ed entrando in ogni persona riusciamo a vedere le glicemie, i pasti che loro inseriscono, gli eventuali messaggi ed allarmi che vengono inviati e abbiamo la possibilità di modificare, entrando in un'altra schermata, la terapia in tempi reali. Grazie a questa app eh, ci sono stati dei grandi miglioramenti e eh, abbiamo maggiori informazioni delle glicemie e della terapia dei nostri pazienti e quindi ha migliorato anche la tempistica di risposta che prima non avevamo. A scuola tutto bene oggi? Sì, sì. Sì, sì. dai, interrogazioni, solita. Vabbè, dai, adesso vediamo, oggi c'è la visita, gli esami. Eh. Buongiorno, prego. Bene, allora procediamo come sempre con la visita, ti faccio togliere le scarpe e ti faccio salire sulla bilancia. Problemi con l'insulina? Usi tutta, vero, la zona? Sì. Ti sposti bene, anche ben qua dietro? dietro? Benissimo. Io sono una studentessa di Trento. Quest'estate mi hanno diagnosticato il diabete di tipo 1 e comunque ho deciso di non rinunciare ai miei programmi eh, estivi e ho deciso anche di prendere parte a un viaggio di istruzione. Eh, quindi ho pensato di rivolgermi al centro diabetologico e alla mia dottoressa che sono stati ben felici di aiutarmi e di consigliarmi questa applicazione. Eh, promossa dal, dalla fondazione Kessler e che ho appunto adottato per questo viaggio di istruzione. Per comunicare con il centro utilizzavo appunto questa chat in direct che eh, si trovava proprio molto facilmente all'interno dell'applicazione e che mi permetteva, proprio come in, un, in una normale conversazione via messaggio, di domandare e di rispondere e comunque di ricevere tutte le informazioni di cui avrei potuto avere bisogno. Grazie a questa applicazione eh, sono riuscita a gestirlo molto meglio e a sentirmi rilassata e pronta per affrontare tutte le varie attività che facevamo. Il sistema di cui parliamo è un sistema innovativo, è un sistema personalizzabile che è nato dall'esigenza di noi diabetologi e infermiere che sono a contatto con le persone con diabete eh, di garantire la stessa terapia eh, a tutte le donne diabetiche in gravidanza eh, distribuite sul territorio provinciale. L'altra esigenza è di garantire lo stesso supporto a persone in trattamento insulinico intensivo. È un eh, sistema che permette una tutela eh, della privacy della persona con diabete. È un, un sistema che interagisce eh, in tempi definiti, in particolari periodi della vita, della persona affetta da diabete. La vera innovazione è la prescrizione di un'app nella pratica clinica.